Ma veramente ti pensavo che un stiva stava per te. <ride> stato a sentire, io oggi fa te meglio fate zia, e peggio mal pensiero, che mi passa per la capra la vostra. Senza offese, con eh? rispetto parlando, e salvare una buona pace con cocca amica, ma a me, la vita vostra. Non mi interessa. Se ogni tanto va a liscio con due cilicianci, una bugia, una risata, io non me la dono. Non lo faccio per voi. <ride> state tranquilli, state senza pensieri. Casino noi orna, ma venisse un genio e voleva tutto quanto adorna. Io non me la donasse